Alpha Tacto è un prodotto esclusivo che crea un effetto morbido al tatto simile a quello di un tessuto. Con Alpha Tacto le vostre pareti diventano sempre di più un elemento d'arredo. Per ottenere l'effetto Siud, pelle scamosciata, sono necessari un rullo a pelo medio, un pennello a setole morbide, un pennello per profilare bordi e angoli. Prodotti Fondo Alfa BL Ground Finitura Alfa Tacto Prima di applicare i prodotti, verificare che la superficie sia liscia, pulita, asciutta, priva di polvere o crepe. Per superfici sfarinanti o rasate con stucchi poveri, utilizzare un fondo consolidante al solvente. Per ottenere Alpha Tacto Effetto Siud, applicare una mano di Alpha BL Grund come fondo. Prima dell'applicazione diluire Alpha BL Grund al 10-20% in volume con acqua e mescolare accuratamente. Questo prodotto è di facile impiego. Applicare Alpha BL Grund nel colore desiderato con il rullo a pelo medio, profilando i bordi e gli angoli col pennello. Alfa BL Ground è molto versatile, può essere utilizzato come fondo specifico per la finitura Alfa Tacto oppure anche come prodotto di fondo per interni per altri tipi di finiture. Applicare una seconda mano di Alpha BL Ground seguendo le stesse modalità della prima. Importante: per poter realizzare l'effetto desiderato, è indispensabile impiegare come prodotto di fondo Alpha BL Ground. Per ottenere l'effetto Siud, per scamosciata, applicare Alfa-Tacto nel colore desiderato, che comunque deve essere in linea con quello del fondo. Applicare Alfa-Tacto con un pennello a setole morbide, operando a pennellate incrociate. Per eliminare problemi di giunte, applicare il prodotto, evitando sovrapposizioni dall'andamento lineare. Continuare ad applicare il prodotto fino a ricoprire tutta la parete. Applicare una seconda mano di alfa-tacto seguendo le stesse modalità della prima. A dessicazione avvenuta, vi verrà svelato l'esclusivo effetto Siud di Alfa Tacto, che conferisce una morbidezza al tatto simile a quella di un tessuto. Raffinato e moderno, questo effetto si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente interno. Importante, con Alfa Tacto non è necessario l'uso di cere o vernici protettive dopo l'applicazione. Tali protettivi farebbero scomparire la morbidezza al tatto. La finitura decorativa Alfa Tacto è disponibile anche in altri due effetti, textile e cross textile. Per concludere, una sintesi delle fasi principali per ottenere questa finitura. Attrezzatura. Un rullo a pelo medio, un pennello a setole morbide, un pennello per profilare bordi e angoli. Prodotti. Fondo. Alfa BL Ground, Finitura. Alfa Tacto. Ciclo di applicazione. Due mani di Alfa BL Ground attendendo 6 ore tra l'una e l'altra, essicazione 12 ore, due mani di alfa tacto attendendo 4 ore tra l'una e l'altra.